Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi allenamento cardio di quelli che piacciono a voi e a me dove si lavora tantissimo sull'agilità, sulla forza, sulla velocità eccetera e si fa cardio non annoiandosi, che è una cosa che io soffro tanto quando faccio cardio soprattutto ad esempio se devo correre mi annoio dopo 5 minuti invece questi circuiti anche molto stimolanti dal punto di vista mentale mi fanno divertire e mi fanno passare la sessione di cardio in colume mentalmente Cinque esercizi primo esercizio wall runs voi sapete che i nomi me li invento al momento allora wall runs contro il muro e corro Pinocchia alte, wall runs, ma mi vedete, è molto buio. Spero che mi vediate, perché io vedo tutto molto buio. Però, eh, vabbè, sarò io che so cieca ultimamente. Il secondo esercizio è di quel genere che piace a noi e si chiama Pike ankle touch più turning tables. Si, sì, turning tables di Adele. Non c'entra niente col nome di questo esercizio. Ma mi piaceva praticamente, si fa così: Pike. Questa è la piramide Si fa Enco touch Porto avanti Giro, appoggio Mi giro Su Torno qui E cambio Enco col touch Giro Mi appoggio, appoggio le piante dei piedi Qui sono giù E su e stringo le chiappe Dove siete? Stringo le chiappe, ok? Quindi, giù, giro, appoggio, pike, tocco. Ok. Terzo esercizio si riportano sui battiti, mi odierò per questo esercizio perché è quick fit più tuck jump. Quindi ogni 4 eh, passetti faccio un tuck jump. Significa quick fit, quindi 1 2 3 4 Poi per riportare un attimo giù i battiti, plank, sit back più elbow to knee, quindi plank, sit back, elbow. Per finire in bellezza dei semplici half burpees. Yay! Quindi I tempi di esecuzione sono 45 secondi di lavoro con 15 secondi di pausa fra un esercizio e l'altro quindi ogni esercizio occupa un minuto essendoci 5 esercizi il circuito in totale dura 5 minuti quindi io farò sui 5 giri al fine di fare un workout di 25 minuti 5 per 5 è 25 yes ma potete decidere di farne di più di meno io non so se durerò 25 minuti ma ci provo e basta, quindi adesso inizio, faccio il primo giro insieme a voi, i primi 5 minuti e poi vi, vi lascio alla vostra morte e alla mia morte e vedremo se sopravvivo ai 5 giri. giro, l'ultimo barbie 5 giri di circuito finiti si vedono, devo dire che io personalmente ho trovato piacevole <ride> l'alternanza tra esercizi molto uh, cardio quindi i salti i warrants, i barbies eccetera, e i due esercizi un pochino più statici in plank eh, era il giusto intermezzo per poter andare ora appena finito 25 minuti di cardio mi è piaciuto un sacco e grazie per avermi seguita in questo allenamento, fatemi sapere se lo fate, scrivetevi qui nei commenti, taggatemi su Instagram, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale che lo so che siamo ben lontani, però sto raggiungendo i 100.000 iscritti e vi volevo ringraziare, quindi vabbè, quando ci arriveremo vi ringrazierò per bene e basta, io vi saluto, adesso vedo se fare un circuito addome oppure andare a farmi la doccia, sistemarmi. E passare questo lunedì di Pasquetta in tranquillità Vabbè Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao